Allora, inizio la lavorazione, iniziamo dal primo ventaglietto, però inizio con metà del ventaglietto, io devo lavorare 3 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie lavorate nella stessa maglia e inizio con 3 o 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta doppia. Ancora due volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta doppia, quindi lavoro metà ventaglietto, una catenella, <coughs> vado nella maglia alta seguente, quindi salto le 5 catenelle e lavoro una maglia bassa, una catenella di separazione, ecco qui dove mi trovo il mio segnapunti, inizio a fare il primo aumento quindi entro nella maglia alta e lavoro 3 maglie alte doppie 1 2 3 2 catenelle facciamo 3 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro 3 maglie alte doppie 1 2 3 3 catenelle due volte filo sull'uncinetto rientro ancora nella stessa maglia e lavoro 3 maglie alte doppie, 1, 2 prendo un po di filo: 3 E questo è il primo aumento ora una catenella vado nella maglia alta e lavoro una maglia bassa una catenella vado qui dove mi trovo la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte doppie 3 catenelle e 3 maglie alte doppie lavorate nella stessa maglia 3 catenelle rientro e lavora ancora 3 maglie alte doppie 1 2 3 una catenella maglia bassa nella maglia alta una catenella e qui lavoro il mio ventaglietto 3 maglie alte doppie 1 2 3 catenelle rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie una catenella maglia bassa nella maglia alta una catenella continuo fino ad arrivare qui dove mi trovo il mio segnapunti allora dove ho messo il mio segnapunti questo il mio aumento quindi ho fatto 3 maglie alte doppie 3 catenelle sono rientrata nella stessa maglia 3 maglie alte doppie 3 catenelle e ancora per la terza volta sono rientrata nella stessa maglia e ho fatto 3 maglie alte doppie una catenella di separazione maglia bassa catenella di separazione e qui ho fatto il mio ventaglietto 3 maglie alte doppie 3 catenelle 3 maglie alte doppie una catenella maglia bassa continuo così fino ad arrivare qui al mio prossimo segnapunti ok vi faccio rivedere come dobbiamo lavorare i nostri motivi e poi finito il giro da sole eccomi sono arrivato al mio marco punti e devo lavorare il mio aumento faccio una catenella nella maglia alta entro dentro la maglia e lavoro 3 maglie alte doppie 1, 2, 3, 3 catenelle. Rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte doppie. 1, 2, 3. 1 2 3 catenelle rientro per la terza volta e faccio ancora 3 maglie alte doppie 2 3 una catenella una maglia bassa nella maglia alta catenella e qui lavoro il mio ventaglietto quindi faccio le tre maglie alte doppie separate da 3 catenelle 3 poi rientro 2 3 catenelle maglia bassa metto il mio marca punti ok bene vado avanti ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora sono alla fine del giro ho lavorato il mio ventaglietto una catenella una maglia bassa e qui devo completare il mio ventaglietto quindi ho fatto una catenella completo il mio ventaglietto perché all'inizio lavorato metà ventaglietto quindi ho lavorato solo le tre maglie alte doppie entrò nella stessa maglia e lavoro 3 maglie alte doppie 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 adesso chiudo però non chiudo nella quarta catenella ma chiudo in questa maniera passo l'uncinetto dietro alla maglia alta doppia così prendo il filo e faccio una maglia bassissima perché adesso dobbiamo lavorare delle maglie alte doppie in rilievo quindi questa risulta già in rilievo e lavoro 1 2 3 4 catenelle due volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia chiusa a metà esco da due ed esco da due filo sull'uncinetto due volte vado sulla terza maglia prendo il filo esco da due ed esco da due ancora due volte filo sull'uncinetto salto la maglia bassa e vado nelle prime tre maglie alte doppie qui e dove abbiamo dove dobbiamo fare gli aumenti quindi abbiamo tre maglie alte doppie 3 catenelle 3 maglie alte doppie 3 catenelle 3 maglie alte doppie quindi lavoro le prime 3 maglie alte doppie chiusa a metà esco da 2 ed esco da 2 vado nella maglia seguente prendo il filo esco da 2 ed esco da 2 ancora due volte filo sull'uncinetto vado sulla terza maglia Prendo il filo, esco da due, ed esco da due. E adesso chiudo tutte le mie maglie. Faccio 1-2-3 catenelle. Nell'archetto delle 3 catenelle, lavoro una maglia bassa 3 catenelle: 1, 2, 3. Qui abbiamo 3 maglie alte, quindi lavoro queste 3 maglie alte lavoro 3 maglie alte doppie chiuse insieme 1 2 3 e adesso chiudo le mie maglie 1 2 3 catenelle vado nell'archetto delle 3 catenelle lavoro una maglia bassa 1 2 3 catenelle adesso vado qui nel terzo gruppetto delle tre maglie alte doppie e faccio 3 maglie alte doppie chiusa a metà 1 2 3 filo sull'uncinetto due volte salto la maglia bassa e lavoro le prime tre maglie alte doppie del secondo ventaglietto 3 e chiudo le mie maglie 3 catenelle maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle e ancora 1 2 3 catenelle e adesso lavoro 3 maglie alte doppie chiusa a metà e 3 maglie alte doppie chiusa a metà chiudiamo queste due questi due gruppetti di tre maglie alte doppie facciamo 1 2 3 salto la maglia bassa vado nel prossimo ventaglietto e lavoro le prime tre maglie alte doppie chiusa a metà 1 3 e chiudo ora 1 2 3 catenelle maglia bassa nelle 3 nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 catenelle e continuo a lavorare le prime tre maglie alte doppie salto la maglia bassa e poi lavoro le tre maglie alte doppie del secondo ventaglietto 1, 2, 3, 1, 2, 3 e adesso chiudo 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto. 3 catenelle e lavoro le mie maglie fino ad arrivare qui dove mi trovo oh, il mio segnapunti qui devo fare gli aumenti eccomi allora devo fare devo lavorare qui dove mi trovo gli aumenti quindi faccio ho lavorato Oh, le mie maglie alte doppie adesso faccio una catenella anzi scusate 3 catenelle una maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 catenelle adesso lavoro 3 maglie alte doppie chiusa a metà e poi ancora 3 maglie alte doppie chiusa a metà proprio qui dove abbiamo oh, dove facciamo gli aumenti e li faccio 1 2 3 Ancora filo sull'uncinetto due volte, salto la maglia bassa e lavoro le, le prime tre maglie alte doppie. 1 3 ecco e adesso chiudo tutte le mie maglie 3 catenelle 1 2 3 e lavoro la maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle 3 catenelle due volte filo sull'uncinetto qui nelle tre le tre maglie alte doppie centrali le chiudo insieme quindi faccio la prima esco da due ed esco da due, vado nella seconda maglia prendo il filo esco da due ed esco da due, vado nella terza maglia e faccio la stessa cosa. Adesso chiudo tutte le mie maglie così 3 catenelle 1, 2, 3. Maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle 3 catenelle di separazione e qui lavoro le tre maglie alte doppie. Salto la maglia bassa e poi lavoro le tre maglie alte doppie del ventaglietto, seguente, e faccio 1: 2. 3 poi ancora 1 2 3 e chiudo tutte le mie maglie così 3 catenelle maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle ancora 3 catenelle e continuo a lavorare i miei motivi i miei ventaglietti così 1 3 salto la maglia bassa vado nel ventaglietto seguente lavoro le prime tre maglie alte doppie 1 2 catenelle maglia bassa nell'archetto ok bene vado avanti e ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora sono alla fine del giro ho lavorato le mie ultime maglie alte doppie in rilievo quindi faccio 3 catenelle una maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle 3 catenelle e adesso chiudo qui dove ho iniziato ho iniziato a chiudere le prime due maglie chiudo con una maglia bassissima qui per non perdere diciamo uh, diciamo l'inizio del lavoro potete mettere un marcapunti, così vi rendete conto dove iniziamo il giro ok allora adesso inizio con 1 2 3 4 catenelle adesso inizio dal primo giro quindi nella stessa maglia lavoro 2 maglie alte quindi in tutto ho lavorato 3 maglie alte una catenella una maglia bassa nella maglia bassa una catenella allora qui è dove facciamo gli aumenti. Dove abbiamo chiuso le tre maglie insieme, lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte, 3 maglie alte doppie. 3 catenelle 1 2 3 rientro ancora e lavoro 3 maglie alte doppie 1 2 3 una catenella una maglia bassa nella maglia bassa una catenella qui dove ho i miei due gruppi chiusi insieme proprio qui al centro lavoro il mio ventaglietto quindi faccio tre maglie alte doppie separate da 3 catenelle 3 1 2 3 catenelle rientro e lavora ancora tre maglie alte 2 3 una catenella una maglia bassa proprio qui nella maglia bassa catenella e continuo quindi qui mi trovo le maglie alte doppie chiuse insieme proprio qui al centro lavoro le mie maglie 3 catenelle rientro e lavoro il mio ventaglietto catenella maglia bassa nella maglia bassa così bene continuo vado avanti fino alla fine del giro quindi qui quando arrivate qui lavorate qui dove abbiamo chiuso le maglie lavorate il ventaglietto proprio qui 3 maglie alte doppie 3 catenelle 3 maglie alte doppie una catenella maglia bassa qui dove invece abbiamo chiuso le tre maglie alte chiuse insieme Lavoriamo 3 maglie alte doppie 3 catenelle rientro 3 maglie alte doppie 3 catenelle rientro 3 maglie alte doppie come ho fatto qui ok Ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora io sono arrivata al mio sottomanica la mia lavorazione da qui e eh, fino al fiore misura 22 centimetri, ok perché questo vi ricordo che è una maglia abbastanza scollata quindi questa è la circonferenza delle spalle quindi le spalle poi vanno scoperte allora io sono arrivata qui e adesso devo chiudere le due parti il davanti e il dietro Quindi lavoro le mie maglie alte doppie. Quindi due, tre. Chiudo. Faccio le mie 3 catenelle e la maglia bassa nell'archetto. Ecco adesso qui mi trovo dove facciamo gli aumenti. Andiamo se riesco. Scusate, un attimo. Eh. Allora dicevo: qui mi trovo dove noi facciamo gli aumenti, le tre maglie centrali. Lavoro le tre maglie faccio 1 2 3 due volte filo sull'uncinetto prendo l'altra metà e vado qui nelle tre maglie centrali quindi lavoro le tre maglie e 3 e adesso chiudo tutte le mie maglie e questa è l'apertura della manica quando poi dobbiamo lavorare la manica partiamo da qui faccio vedere partiamo da qui abbiamo le tre maglie alte che poi dobbiamo lavorare scusate non si è visto dobbiamo lavorare quindi qui è dove ho chiuso ho unito quindi partiamo da qui che abbiamo la ma dobbiamo lavorare facciamo una maglia bassa 3 catenelle e poi da qui lavoriamo le due le tre maglie alte doppie e le tre maglie alte doppie del ventaglietto seguente quindi ho chiuso ho chiuso in questa maniera ora faccio le tre catenelle la maglia bassa 1 123 adesso posso continuare la mia lavorazione arrivo chiudo l'altra metà della manica e poi lavoro a giro lavoro in tondo fino alla lunghezza del, della lavorazione insomma se vogliamo fare una maglietta possiamo fare anche un vestito volendo eh? un bel vestito poi con questo filato realizzare un vestito veramente è, è bellissimo allora faccio vedere ecco questa è la manica poi ovviamente se la manica risulta uh, larga io, a me per esempio le maniche troppo larga a me non piacciono io preferisco eh, lavorare sempre con l'uncinetto mezza misura più piccola per stringere perché a me le maniche larghe proprio non piacciono quindi io la mia manica poi la lavorerò con l'uncinetto del numero 3 adesso sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo ok magari eh, per fare la mia manica se la voglio poi un pochino più stretta eh, non farò la catenella di separazione quando lavorerò il primo giro. Nel primo giro facciamo 3 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie. Poi facciamo una catenella e una maglia bassa. Ecco, se io voglio stringere la mia manica, non faccio la catenella di separazione. Faccio in questa maniera. Allora, vado avanti e ci ritroviamo qui chiudiamo insieme l'altra metà questo ok eccomi allora sono qui dove lavoriamo gli aumenti devo chiudere l'altra manica quindi faccio le prime tre maglie alte doppie 1 2 3 queste maglie le chiudo perché, dove l'altra metà della manica, io qui ho iniziato la mia lavorazione. Quindi chiudo così entro proprio qui dove ho chiuso le mie maglie, ok, con una maglia bassissima in questa maniera. E chiudo. Io ho chiuso l'altra metà adesso faccio 4 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro 2 maglie alte doppie rientro lavoro la terza 3 catenelle rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie se volete allargare il lavoro su sul punto vita sul punto fianchi utilizzato un uncinetto mezza misura più grande e invece di due invece di una catenella di separazione e una maglia bassa ne fate 2 2 catenelle se volete proprio allargare ok allora vado nel prossimo motivo e lavoro 3 maglie alte doppie separate da 3 catenelle adesso il lavoro è facile dobbiamo sempre lavorare a giro dobbiamo ripetere sempre questi due giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata ripeto se volete fare una maglia oppure volete fare un vestito secondo me un vestito con questo filato con questo punto secondo me poi è veramente uno spettacolo ok Adesso penso che non avete bisogno di me, quindi potete andare avanti da sole, ripeto, fino alla lunghezza da voi desiderata. Dopodiché io faccio un po' di giri e poi ci ritroviamo e iniziamo la lavorazione per le maniche, ok? E poi qui facciamo un piccolo bordino, farò un piccolo bordino a maglia bassa, maglia bassa ritorta. Ok? A dopo. eccomi Allora io sono andata avanti con la con la mia maglia e ho lavorato per 31 centimetri in tutto la mia maglia misura tre, eh, 52 centimetri adesso vi faccio vedere faccio un semplice bordino con dei ventaglietti allora lavoro sempre con l'uncinetto del tre e mezzo qui dove ho chiuso tutte le mie maglie faccio una catenella rientro lavoro una maglia bassa e nella maglia bassa seguente lavoro 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 e qui lavoro una maglia bassa dove ho chiuso tutte le maglie faccio una maglia bassa nella maglia bassa lavoro 7 maglie alte per tutto il giro e questo è il mio bordino 3 4 5 7 e qui lavoro una maglia bassa ecco lavoro così per tutto il giro poi taglio il filo e nascondo la codina che resta ok questo è il bordino molto semplice non faccio un elastico nella parte qui alla fine della maglia perché non mi piace quindi preferisco la maglia scende dritta allora ho fatto 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 e una maglia bassa dove ho chiuso tutte le maglie bene adesso riprendiamo la lavorazione della manica la manica io già ne ho fatta una l'ho fatta a tre quarti voi se volete la potete fare anche corta se non vi piace la manica a tre quarti o lunga ecco questa è la mia manica qui alla fine è un pochino larga allora questa è l'apertura della mia manica qui mi trovo un archetto e inserisco l'uncinetto nei due archetti se io lavoro il primo archetto e faccio tutto il giro la, la manica mi risulta troppo larga e a me non piace allora io chiudo tutte e due archetti e lavoro 1 2 3 4 5 6 7 e qui chiudo le due maglie 8 ora prendo il filo eccomi allora prendo il filo ho inserito l'uncinetto in tutte e due archetti faccio il mio doppio nodo rientro faccio una, una maglia bassa ora 1 2 3 catenelle due volte filo sull'uncinetto quindi lavoro le mie maglie alte doppie in rilievo quindi faccio le prime 3 e poi vado nel secondo ventaglietto e lavoro le tre maglie alte doppie in pratica nella, diciamo nella lavorazione della manica non cambia niente, dobbiamo riprendere la lavorazione. Così. E alla fine del giro della manica mi dovrei, dovrei trovare 8 motivi, 8 ventaglietti. e chiudo 3 catenelle e maglia bassa nell'archetto ok arrivo alla fine del giro allora sono quasi alla fine del giro del primo giro della manica ho lavorato le mie maglie alte doppie chiuse insieme faccio le 3 catenelle una maglia bassa nell'archetto 3 catenelle e chiudo qui dove ho chiuso le prime maglie così faccio una maglia bassissima ecco ora inizio con 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia e lavoro ancora due maglie alte doppie lavoro metà del ventaglietto poi faccio una catenella maglia bassa nella maglia bassa una catenella e qui lavoro il mio ventaglietto quindi di faccio 3 maglie alte doppie, 3 catenelle e tre maglie alte doppie. Una catenella maglia bassa nella maglia bassa la, la lavorazione è semplice perché dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato qui nella maglia quindi poi eh, lavorate fino eh, diciamo alla lunghezza desiderata della maglia io ho fatto la manica a tre quarti voi se volete potete anche fare una manica corta diciamo dipende dai vostri, vostri gusti poi alla fine ho fatto questo bordino quindi ho fatto una maglia bassa 7 maglie alte una maglia bassa e 7 maglie alte così per quanto riguarda lo spollo farò un giro tutta maglia bassa in ogni archetto di 5 catenelle lavorerò 5 maglie basse lavoro le maglie basse solo negli archetti quindi qui salto la maglia bassa ok allora vi faccio vedere inizio da qui da ecco inizio proprio da qui entro in un archetto prendo il filo faccio una catenella rientro e lavoro una maglia bassa quindi 1 2 3 4 5 salto la maglia bassa vado nell'archetto seguente e lavoro 5 maglie basse 1 2 3 4 5 salto la maglia bassa vado nell'archetto seguente e lavoro 5 maglie basse così per tutto il giro saltando le maglie basse diciamo che lo scollo si stringe leggermente poi se in caso è troppo largo allora fate delle spalline fate delle spalline da mettere qui io non le farò le spalline perché lavorando le maglie basse in ogni archetto soltanto la maglia bassa ehm, le maglie basse che abbiamo qui quindi il lavoro stringe leggermente. Bene, finita la manica, poi finito lo scollo, nascondiamo tutte le codine, diamo una bella vaporizzata al nostro lavoro e la maglia è pronta. Ok. Bene, io spero che ho tentato molte diciamo molte persone che mi hanno chiesto questa maglia che è piaciuta molto io l'ho fatto nel periodo di pasqua questa maglia l'ho fatta con un filato in microfibra e quindi questa volta mi è stata chiesta di farla per una persona eh, cotone e quindi ho deciso di fare il tutorial spero che sia stata cosa gradita fatemelo sapere nei commenti spero che sta sono stata anche abbastanza chiara per non spiegare, diciamo, come la realizzazione di questa maglia e niente. Io vi ringrazio per la compagnia. Vi ringrazio per aver guardato il video e ci insomma, alla prossima, al prossimo tutorial e un bacione a tutti. Ciao.